In sintesi, le caratteristiche che definiscono una social tv? Beh, allora, un forte dialogo sui social network, tutti i social network, non soltanto Facebook, andare oltre Facebook, sui device mobili, quindi riuscire ad avere delle app dedicate, dialogare quindi multipiattaforma. soprattutto direi conversare, non soltanto più il monologo, noi parliamo di spirito all'oa, uno spirito di conversazione.